Bene, allora adesso noi parleremo di un, uh, di un progetto che come Rexando Bicipolitana Network abbiamo portato avanti al primo bilancio partecipativo fatto da questa amministrazione comunale che tra le prime in Italia ha creduto in questa possibilità e quindi abbiamo partecipato con entusiasmo andando praticamente a contattare tutti i migliori fornitori sul territorio per realizzare quello che era appunto il marketing territoriale visivo e di questo ce ne parlerà Flavio Mantovani. Allora, prima di iniziare, fatemi fare un ringraziamento a Fondazione di Comunità, che nonostante tutto ha, diciamo, è, sta, è stata presente. Eh, con il direttore generale, io che ho incontrato settimana scorsa personalmente, ero rimasto sul fatto di iniziare un percorso dialogante positivo. Eh, rimarco ancora la nostra volontà eh, affinché ciò eh, diventi diciamo, una verità e niente, sono sicuro che il nostro territorio, con, con la sua progettualità, saprà sicuramente coinvolgere fondazioni di comunità in progetti eh, validi e che arriveranno allo scopo mh, che anche questa sera ci siamo eh, fissati. Sì, allora, eh, come, come, come associazione eh, noi abbiamo partecipato, come diceva eh, Cremonesi, al primo bilancio partecipativo eh, che il comune di San Sant'Andonato ha realizzato eh, diciamo, tre anni fa. Eh, come andiamo a scrivere appunto nell'annata 2015-2016. Um, nel senso noi l'abbiamo chiamato Visual City Marketing, eh, in realtà si poteva chiamare anche Marketing eh, Territoriale Visivo, eh, era ed è un progetto che secondo noi, eh, non, non perché appunto essendo tra, tra i vincitori della, della propria categoria, ha quindi anche riscontrato un certo appeal sul territorio, eh, ma rimaniamo convinti che eh, partendo da lì ci siano ancora delle possibilità affinché venga ehm, diciamo, preso in esame anche da diciamo, territori vicino al nostro, perché no? Eh, do dopotutto nelle corde di Re Rexando è quello di non rim diciamo rim rimanere vincolati a, a un territorio specifico, naturalmente essendo un'associazione sandonatese tutto nasce qui, eh, però eh, diciamo così che la nostra finalità è anche quella di uscire dai nostri confini. Eh, ricordo che eh, furono giornate intense quelle di preparazione a diciamo, questo bilancio partecipativo e che ci videro eh, fare una, diciamo, una riflessione proprio su quello che è il nostro territorio. Eh, anche persone che vivono il territorio e che stanno sul territorio, spesso e volentieri però, eh, non conoscono proprio diciamo, a fondo tutte le potenzialità eh, che possono sp sprigionarsi sul, sul proprio territorio. Eh, noi siamo partiti da, da, da una diciamo, va propria valutazione ehm, anche dal punto di vista economico. Ehm, anche incontrando dei professori universitari ci è stato detto che solitamente qualsiasi territorio potrebbe essere aiutato con una buona grafica e con una buona progettualità anche dal punto di vista relazionale, ad aumentare il proprio appeal, mh, facendo solo anche cose tra virgolette, diciamo, piccole banali, del 7-10%. Eh, che cosa ci eravamo diciamo, prefissati noi tre anni fa? Ci eravamo eh, prefissati di far conoscere il territorio in una maniera diversa, in una maniera più com diciamo, completa e che andasse a sanare alcuni vulnus che magari ci sono. Questa è proprio la interfaccia grafica eh, con, con la quale noi siamo andati a chiedere il voto. Il nome appunto come abbiamo detto era il progetto di marketing territoriale visivo e eh, diciamo così il titolo era Visual City Marketing. Possiamo vedere appunto nella, nella schermata iniziale quelle che sono poi eh, delle componenti molto molto importanti del nostro territorio. Diciamo così, visto, possiamo vedere il logo di Eni, la, la multinazionale numero uno del nostro paese che è qui al suo quartier generale, possiamo vedere il logo del gruppo San Donato, una realtà ospedaliera diciamo così, conosciuta in tutta la Lombardia perché in pratica ha eh, sedi sparse su tutto il territorio, possiamo vedere il Pratone, il Pratone è l'area non, non costruita, è la seconda area non costruita più, più, più grande d'Europa. Um, e quindi ecco, abbiamo messo nella pagina iniziale tutto quello che poteva andare così a solleticare un po' anche le attenzioni dei magari sandonatesi un po' più uh, distratti. Uh, questa è praticamente la scheda progettuale con la, la, la quale abbiamo partecipato al, al primo bilancio partecipativo come associazione. Va bene, c'è naturalmente il nome del gruppo Bicipolitana, c'è il nome del referente che allora ero io, c'è una descrizione del nostro progetto, c'è la motivazione, c'è il progetto To Cure e soprattutto una cosa molto molto importante, vale a dire che fin, fin da subito siamo andati a esemplificare e a rendere visibile quale sarebbe stato il costo di questo progetto, perché un qualcosa di positivo che dobbiamo dirlo è quello che naturalmente essendo soldi dei cittadini, eh, questi soldi dovevano essere rendicontati in una maniera virtuosa e, ehm, e poi, però naturalmente qui abbiamo anche voluto segnalare eh, quello che, che, che è stato poi la, diciamo, il risultato finale. Noi partecipammo, eh, arrivammo terzi, quindi eh, diciamo così, abbiamo goduto mh, di alcun, diciamo, alcuni finanziamenti. Naturalmente il nostro progetto era stato stimato in 18.000 euro. Al nostro progetto sono stati dati poi 4.800 euro, e quindi diciamo che non è stato realizzato in toto: però quello che è stato realizzato, quella parte che è stata realizzata, era quella che noi volevamo fosse fatta. Sotto abbiamo la scheda progettuale, e quindi così è. Allora, eh, che cos'era il, il nostro Visual City Marketing? Diciamo che Bicipolitana, eh, che può essere diciamo, definita a tutti gli effetti una, una costola virtuosa dell'associazione Rexando, è quella, quella parte di Rexando, quel dipartimento culturale, che si occupa della mobilità dolce, soprattutto ciclabile, e che mette in pratica delle buone pratiche eh, affinché eh, diciamo la nostra finalità venga, venga espletata. Quando noi siamo nati, il 23 maggio del 2015, avevamo diciamo, un nostro pallino, vale a dire quello di rendere più fruibile, più conosciuto, quello che noi chiamiamo il percorso Aureo San Donatese. Cos'è il percorso Aureo San Donatese? È, è quella, è quella diciamo, direttrice che va a congiungere la metropolitana eh, di, eh, di San Donato Milanese che pur chiamandosi San Donato non è in territorio san donatese ma milanese con il GSD vale a dire il gruppo San Donato è una direttrice ehm, lineare che diciamo così taglia trasversalmente tutta la nostra città e che però secondo noi non è particolarmente riconosciuta dal punto di vista proprio pratico e della fruizione ehm, quindi Tenete ben presente il percorso aureo, come scriviamo qui dalla M3 all'ospedale di San Donato mi, mi, milanese. Cosa siamo andati a fare noi? Siamo andati a fare una valutazione di tutte quelle che possono essere, di tutte quelle che erano e sono eh, ancora tutt'oggi, dei punti principali eh, che durante questo percorso vengono incontrati, quindi noi abbiamo, partendo da, dalla metropolitana, come scriviamo, lo vedete in basso, metropolitana San Donato, parco Enrico Mattei, piazza Santa Barbara, negozi di via Alfonsine, quarto palazzo Uffici, onnicomprensivo, laghetto, ospedale di Amorandi e poi anche diciamo, dietro all'ospedale, ospedale di piazza Malanna. Ehm, diciamo che forse la resa grafica non è delle migliori perché eh, noi abbiamo estrapolato il nostro pdf che, che vi sto presentando stasera dal, dal sito di Bicipolitana se però voi eh, diciamo così eh, pur purtroppo in Cascina Roma la copertura diciamo di internet eh, non, è, non è possibile averla quindi non, non avendo il wifi la cosa eh, diciamo, preferibile sarebbe stata quella di andare sul sito di Bicipolitana ehm, però Ok, allora se si può collegare con lo spot, eh, chiedo a Fabrizio se mi fa la... Sì, forse è meglio diciamo come risulta e così anche per voi sarà più facile, eh, se, se voleste informarvi, andare sul sito. se funziona l'excel non serve ti ricordi lo ecco. no, è così. facciamo così benissimo questo è il sito della nostra associazione bicipolitana network andiamo nei menu a tendina sotto esatto progetto visual city marketing Perfetto, quindi. Allora, ecco, questo è diciamo così, proprio in real time quello che voi potete vedere eh, se volete collegarvi al sito bicipolitana.it slash iniziative slash progetto Visual City Marketing. Ecco, eravamo arrivati qui, ecco, praticamente questo è quello che si vede andando sul nostro sito e tra l'altro una cosa molto interessante, il comune di San Donato Mille Milanese eh, ci ha dato la possibilità, andando sul sito del comune, sempre di avere la eh, stessa grafica, eh, vale a dire che mh, il, il progetto di Visual City Marketing è stato quello di se, se segnalare appunto questi punti importanti eh, sulla, sul percorso aureo. Eh, tramite una eh, cartellonistica innovativa e molto smart. Oramai questa parola è inflazionata, smart, però ci sentiamo eh, diciamo di dirla. Perché? Perché appunto andando ehm, diciamo così, mh, sul, sul percorso aureo, in questi, in questi eh, punti nevralgici della nostra città troverete, sicuramente spero che eh, voi, eh, diciamo, almeno i cittadini sandonatesi mm. presenti stasera sappiano di cosa parliamo, Uh, avete visto che ormai da due anni sono, sono presenti appunto questi cartelloni innovativi nei quali eh, tramite la, la scansione di un QR code eh, si possono avere informazioni sia eh, su quel luogo, eh, sia anche ehm, diciamo così, su delle buone pratiche che si possono attuare migliorare il territorio, vale a dire che ogni eh, punto eh, viene segnalato e soprattutto si può sapere subito le tempistiche, per esempio eh, mh, tramite dire, una semplice, cam, una semplice eh, camminata oppure tramite l'uso della, della bicicletta, che è un po' il, eh, diciamo il core, la, la parte fondante della nostra associazione, per raggiungere il punto successivo oppure il punto iniziale e quello finale, che ricordo sono quelle della metropolitana. E dell'ospedale di San Donato. Eh, a questo sono associate eh, voglio dire, la, eh, il, il consumo di calorie, quindi anche un incentivo affinché delle buone pratiche come il camminare vengano messe in atto oppure la eh, diminuzione, cioè quella, il, il risparmio di anidride carbonica che eh, usando tra virgolette il camminare oppure andando in bicicletta, verrebbero, messe, ehm, verrebbero eh, diciamo, salvate invece che andare tramite l'auto. Ehm, I punti principali sono la metropolitana di San Donato, con tutta la descrizione, il parco Enrico Mattei, il, la, la chiesa di Sa Santa Barbara, per chi non la conosce consiglio di andarci perché è una chiesa anche mo, molto importante per ciò che riguarda l'arte moderna, so, so, soprattutto i portali d'ingresso. Nei negozi di Via Alfonsine, ecco fatemi fare un cenno ai negozi di Via Alfonsine. Vi ho raccontato prima che noi avevamo chiesto un budget di 18 euro, ce ne sono stati diciamo, erogati meno di 5 e quindi mh, questa parte è venuta a mancare. Noi nei tre punti principali, vale a dire l'atrio del comune di, di San Donato Milanese, la metropolitana e l'ospedale di San Donato, volevamo mettere. Eh, dei touchscreen smart, mm, dei touchscreen eh, nel senso che, mm, che erano rivolti a quelle persone che eh, a, diciamo, avendo del tempo, non conoscendo così bene il territorio, avrebbero potuto in, in, diciamo, eh, instaurare delle query, delle domande eh, con questo sm smart screen per sapere quali erano appunto, o quali sono appunto, gli esercizi, diciamo, commerciali, i negozi più importanti sul, sul territorio. Quindi diciamo che noi avevamo una duplice idea, vale a dire il tempo che una persona poteva spendere sul territorio e cosa volesse fare. Andando a fare il matching, la interpolazione di queste due varianti, si sarebbero dovuti trovare sul territorio non lo so, uno magari andava all'ospedale a trovare un proprio caro, non, non conosce il territorio San Donatese, finisce il tempo delle, delle visite o magari arriva prima e avrebbe potuto chiedere: Io ho un'ora e mezza libera, dove posso mangiare un panino? Eh, per il mio caro serve questo e quell'altro? Dove posso andare? E la stessa cosa alla fermata della, della, diciamo della metropolitana o l'altro del, del, del, del comune. Ciò non è, non è stato possibile e questo ci ha. Eh, Diciamo, mh, Poteva essere un qualcosa che eh, diciamo, all'inizio poteva esserci spiaciuto. Poi abbiamo pensato, e, e, e tutto questo due anni dopo ha fatto sì anche che ci fosse questa serata, abbiamo detto ma perché se eh, diciamo, solo con i soldi pubblici non si riesce a realizzare un'idea che può essere positiva non ci potrebbe essere un aiuto esterno o anche tra virgolette la ricerca di un donor che, può andare, che poteva andare a sanare questa mancanza di contribuzione. Um, partendo da lì abbiamo appunto pensato che forse dovevano essere implementate delle eh, pratiche differenziate di bilancio partecipativo e questa è una anche de delle motivazioni che stasera ci porta qui a eh, diciamo, ampliare la mh, pl diciamo, pl platea degli eventuali partner ai quali si possono chiedere eventuali dona diciamo donazioni. Uh, niente, questi sono uh, tutti gli altri punti. E, mh, eh, siamo stati contenti due anni fa di aver vinto. Eh, come terzo posto il bilancio partecipativo, eh, diciamo così vi invogliamo se ancora non conoscete questa eh, parte del territorio sandonatese che secondo noi è diciamo così, una parte virtuosa a conoscerla e eh, vi invitiamo anche a, metterci, a mettersi in contatto con noi se, se avete dei dubbi o se, se volete dare diciamo, idee e portare avanti anche delle innovazioni senza se magari questa, diciamo, la, la spiegazione che ho appena fatto vi ha fatto nascere diciamo, idee oppure richieste. Eh, grazie.